Buongiorno, sono Giovanni Zinocchini, sono e sono direttore responsabile dell'Urban Center di Bologna. L'Urban Center di Bologna nasce circa dieci anni fa con l'obiettivo di raccontare, di informare i cittadini della città di Bologna rispetto ad alcuni grandi progetti di trasformazione fisica della città, ad alcuni grandi progetti e piani riguardanti le infrastrutture in una fase in particolare in cui nasceva eh, il cantiere dell'alta velocità eh, della stazione centrale. Dopo una prima fase in cui eh, eh, gli obiettivi principali erano quelli prettamente espositivi di informazione, eh, è seguita una fase in cui L'Urban Center ha accompagnato eh, un importante momento di pianificazione della città, un nuovo piano strutturale, un nuovo piano urbanistico, a cui eh, si è accompagnata un'attività svolta eh, sul territorio di accompagnamento eh, ad alcuni grandi progetti in cui l'Urban Center ha eh, curato i percorsi partecipativi di confronto pubblico con gli abitanti dei luoghi che erano coinvolti da questi progetti. Dal 2008 l'Urban Center si è spostato in Sala Borsa e a, questi, eh, a questo ruolo, a queste attività sviluppate in passato, ha affiancato un'attività espositiva e di, pro, di eh, promozione di incontri, workshop, seminari eh, legati a un tema più ampio che è quello della cultura urbana. Eh, questo avviene coinvolgendo eh, sia alcuni partner del comitato come l'Università e gli ordini professionali della città, eh, sia associazioni, eh, gruppi informali che si occupano della città guardandola con propri sguardi. Eh, L'urban center quindi eh, diviene il luogo in cui la città discute delle sue trasformazioni, inizialmente prevalentemente quelle fisiche, oggi anche quelle che riguardano la popolazione, eh, l'ambiente la mobilità eh, e la cultura. A metà degli anni 2000 erano previsti a Bologna diversi grandi progetti di riqualificazione, progetti che riguardavano aree importanti della città al cui intorno però c'erano abitanti, situazioni eh, che richiedevano di essere ascoltate sia per capire meglio ehm, che i progetti, i progetti, i piani prevedevano, sia per poter in qualche modo proporre un proprio punto di vista a chi stava progettando. Nascono quindi una serie di laboratori di partecipazione, quelli che allora chiamavamo laboratori di urbanistica partecipata, in cui amministrazione, progettisti, eh, I quartieri e i cittadini avevano un'occasione per eh, confrontarsi, definire alcuni eh, obiettivi eh, comuni e discutere i progetti in corso di eh, redazione. In questa eh, attività l'urban center è stato un soggetto eh, importante come eh, organizzatore, come coordinatore e anche come luogo in cui alla fine del percorso i progetti potevano essere esposti e raccontati a tutta la città. Di questi percorsi riguardano non solo i progetti che naturalmente sono stati modificati, cambiati, sulla base di quanto è emerso eh, dal confronto, dal confronto pubblico fra le diverse parti, fra amministrazione, cittadini e progettisti. Eh, quindi gli esiti non sono solo modifiche dei progetti, eh, progetti che eh, ora sono più, eh, rispondono meglio alle comunità in cui vengono inseriti, eh, ma anche una modifica strutturale del modo di lavorare eh, dell'amministrazione in quanto nei, di nei diversi piani urbanistici l'elemento partecipativo è stato inserito tra le norme eh, di piano. Dal 2008 eh, Urban Center si sposta dalla sua sede precedente all'interno di un grande contenitore che si chiama Sala Borsa. Sala Borsa è principalmente una biblioteca pubblica, ma non solo, è anche un luogo in cui le persone possono venire a passare parte del proprio tempo. C'è una caffetteria, c'è un grande auditorium per iniziative ed eventi, e poi al secondo piano c'è appunto lo spazio dedicato all'Urban Center. La nostra presenza in Sala Borsa sicuramente ha portato grandi vantaggi. All'Urban Center, in quanto nel contenitore sala borsa entrano circa un milione, oltre un milione di persone l'anno, circa il 10% di queste arrivano al secondo piano, quindi noi abbiamo un afflusso di persone di circa 100.000 all'anno che è un numero piuttosto considerevole. E queste persone sono in parte visitatori dell'Urban Center che quindi vengono qui per vedere la nostra mostra, per partecipare alle nostre attività, sono in parte fruitori della biblioteca che decidono eh, di passare anche al secondo piano e, in, e diventano appunto fruitori della nostra mostra, dei nostri servizi e sono anche eh, semplicemente eh, turisti che vengono a visitare questo splendido, splendido edificio e che trovano al secondo piano un'immagine di come eh, Bologna sta guardando al, futuro, al proprio futuro. E a settembre del 2014 eh, l'allestimento della nostra mostra permanente, che è la eh, parte principale eh, del nostro spazio, è stata completamente rinnovata. E dopo alcuni anni di test infatti ci siamo accorti che occorreva eh, cambiare in parte il linguaggio eh, e le modalità con cui parlavamo i nostri fruitori eh, quindi oggi eh, chi viene a visitare l'urban center trova non solo come è tradizione la spiegazione progetti tramite testi ed immagini, ma un forte apparato multimediale di clip e brevi video che introducono ai temi della mostra e un grande plastico della città in scala 1-4000 che racconta sia di come la città è fatta, la sua geografia, le sue caratteristiche principali dal punto di vista territoriale, sia i luoghi che caratterizzano la trasformazione presente e futura della città stessa. La mostra è completamente bilingue anche per andare incontro a eh, questa popolazione in crescita di turisti che sempre più visita la città eh, di Bologna e che ti eh, trova dunque uno spazio eh, a propria dimensione. Sin dalla sua nascita Urban Center ha una forma di governance particolare è infatti un, comit un comitato di enti eh, sono oggi 14 gli enti che eh, fanno parte di questo comitato, eh, dalle istituzioni alle fondazioni bancarie, alle agenzie che si occupano di servizi eh, per la città, eh, all'università, agli ordini professionali. Quindi una partnership ampia che permette eh, non solo di avere contenuti aggiornati rispetto a ciò, alle attività. Eh, eh, e ai progetti che i singoli partner portano avanti ma permette anche una sostenibilità economica del progetto in quanto i diversi partner finanziano annualmente sostengono annualmente le attività del comitato Urban Center. L'Urban Center ha diciamo, una struttura, uno staff flessibile in cui si riuniscono diverse competenze. Sicuramente competenze di tipo urbanistico, di architettura, legate ai temi diciamo, che hanno caratterizzato l'Urban sin dalla da sua nascita. C'è una forte componente di comunicazione, quindi ci sono diverse persone laureate in comunicazione che lavorano con noi. C'è una persona tutta dedicata alla logistica alla logistica degli spazi, quindi a eh, organizzare eh, l'uso degli spazi, eh, dei diversi spazi eh, che caratterizzano il Buon Center di Bologna. C'è una struttura amministrativa, che è una persona che segue gli aspetti eh, amministrativi e poi, essendo un luogo aperto al pubblico, ci sono le persone che hanno come compito quello di relazionarsi con i visitatori. La mobilità sostenibile è certamente sin dal principio uno dei temi dell'Urban Center. Nella nostra mostra permanente ci sono diverse parti, tutte dedicate alla mobilità sostenibile, quindi al trasporto pubblico, alla pedonalità e le pedonalizzazioni, alla struttura ciclabile della città e ai progetti di ciclabilità della città in diverse occasioni Urban Center ha accompagnato progetti che hanno a che fare con la mobilità sostenibile. Parlare di mobilità sostenibile, discutere di mobilità sostenibile è certamente uno dei temi più complicati e difficili. Scherzando potremmo dire che gli italiani sono tutti allenatori della nazionale e poi in seconda battuta sono anche ingegneri del traffico. Quindi parlare di mobilità è sempre complicato ed è uno dei temi più conflittuali nella nostra esperienza di partecipazione e consultazione. A noi è capitato di lavorare sia sul piano della pedonalità che riguarda tutto il centro della città e che è un piano integrato che mescola mobilità, riqualificazione, valorizzazione commerciale, così come stiamo lavorando, concludendo il lavoro sulla tangenziale delle biciclette, che è un grande anello ciclabile lungo 8 km che correrà lungo i viali di, di, di circonvallazione della, eh, della città. Gli attori sono i protagonisti del dibattito cittadino, quindi ci sono i residenti, ci sono i commercianti, ci sono coloro che si occupano di eh, alcuni aspetti in particolare della mobilità, per esempio noi abbiamo rapporto con la consulta della bicicletta, con loro abbiamo lavorato su diversi eh, progetti, è certamente eh, un tema appassionante ma sicuramente anche difficile e conflituare. L'urban center in questi percorsi, in questi processi è sicuramente un attore che si presenta eh, come soggetto che cerca di sviluppare e ordinare la discussione, eh, lo fa con diversi strumenti, in particolare eh, proprio nell'attività riguardante il centro storico noi abbiamo lavorato molto anche online, quindi sviluppando una discussione che andasse oltre i confini dei singoli quartieri e delle singole piazze, ma che in qualche modo coinvolgesse l'intera città, oserei dire l'intera città metropolitana, in quanto il centro di Bologna è il centro non solo del comune, ma dell'intero territorio metropolitano e forse anche oltre. Quindi un'attività di comunicazione, un'attività di consultazione allargata e poi in alcuni casi anche la sperimentazione di alcuni progetti eh, innovativi in, alcuni, in alcune zone, in alcuni distretti del, del centro storico. Forse ecco Urban Center eh, avendo eh, questa necessità di comunicare insieme le politiche che riguardano la trasformazione della città riesce a raccontare di mobilità non soffermandosi solo sugli elementi eh, più critici o più discussi, ma cercando di costruire un quadro in cui la mobilità è una componente di un pensiero più generale sulla città o in questo caso sul centro della città che è una sua parte importantissima. Io credo che non esista un modello unico di Urban Center e la caratteristica principale che devono avere gli Urban Center e che immagino dovrà avere sempre più l'Urban Center di Bologna nel futuro è quello di essere una struttura, uno strumento flessibile, eh, capace di eh, aggiornarsi, di sviluppare discorsi sempre nuovi, affrontare temi eh, sempre nuovi, accompagnare quindi la città nella sua eh, trasformazione, ascoltare forse ancora di più di, che ora i cittadini per capire quali sono i loro interessi, di, di che cosa vogliono parlare, quali sono le questioni che più eh, ritengono, ritengono urgenti. Credo che debba continuare ad essere una partnership eh, e anzi questa parte ci probabilmente deve essere allargata quindi eh, io credo che debba continuare ad essere un, uno strumento di più, non uno strumento eh, in mano a un unico soggetto in particolare come succede in altre città, l'amministrazione comunale eh, sapendo però che l'amministrazione ha un ruolo eh, fondamentale. Io credo che un elemento di successo possa essere sicuramente mescolarsi ad altre funzioni della città quindi l'urban center come nel nostro caso è parte di contenitori che occupano anche altri quindi sono in grado di intercettare non solo i cittadini già interessati ai temi che l'urban center sviluppa ma anche altri e, e poi l'altro elemento è non, non rinchiudersi quindi Abbiamo parlato fino ad ora soprattutto dell'attività che Urban Center svolge nella propria sede, ma in realtà ci sono eh, numerose attività che vengono svolte nei quartieri eh, o attraverso i trekking urbani direttamente sul territorio, che sono un'altra componente eh, fondamentale eh, di, di successo. Credo che un errore da non commettere sia quello di per rinchiudersi e diventare autoreferenziali, il rischio che quando si lavora in particolare sulla comunicazione è sempre, è sempre presente e, e invece cercare di essere sempre più un racconto plurale e, e aggiornato. L'altro rischio forse <ride> è quello di eh, avere sempre ben presente che lo strumento Urban Center non è uno strumento diciamo immancabile, è uno strumento che una città può decidere, di cui una città può decidere di dotarsi in momenti particolari, eh, in contesti particolari e, e quindi essere pronti a cambiare, a modificare il proprio settore. A chi pensa di aprire un nuovo urban center Penso si possa consigliare di non avere fretta, perché non esiste un modello unico di Urban Center, è importante che ciascuno capisca e progetti il proprio adatto al contesto eh, in cui si va a insediare il progetto ed è importante eh, avere un tempo per costruire consenso, un consenso ampio intorno al progetto in modo tale che l'Urban Center nasca da subito con una partnership ampia e, e solida. Un secondo consiglio potrebbe essere quello di eh, ampliare la gamma dei temi che solitamente gli urban center affrontano e quindi essere ricettivi all'innovazione che nella città si sviluppa, che spesso si sviluppa prima nei cittadini, nelle associazioni, nei gruppi informali che nelle istituzioni e saper affrontare i temi che sono oggi all'ordine del giorno che sono i cambiamenti climatici piuttosto che la promozione della città, la rigenerazione urbana e infine eh, non sottovalutare eh, un lavoro importante da fare sui linguaggi. Se si vuole parlare a persone a target così differenti è molto importante eh, costruire bene la comunicazione e avere persone capaci di eh, tradurre i linguaggi tecnici in cui siamo soliti parlare in un linguaggio facilmente comprensibile di più.